ok allora il video, la registrazione video della lotta che vedrete mi è stata prestata data da un mio amico lo stesso giorno che abbiamo fatto il ride perché il mio telefono non può registrare e quindi comunque è andata a buon fine anche per me quindi godetevi il video e buona fortuna e bentornati tutti ragazzi in un nuovo video qua con Nova Studios oggi siamo su Pokémon GO e eh, stavo registrando a casa dei video che dovevamo uscire e ho visto che eh, c'era un ride di leggendario di Latias. Ho detto eh, andiamo a farlo, quindi ci siamo organizzati, siamo qui alla palestra del Pozzo e oggi proveremo a fare il ride di Latias. Quindi seguiteci in questa avventura e organizzate caricabatterie fatte in casa, calvi e robe, in massima sicurezza possiamo incominciare questo ride. Ecco! Muy buona ciao, spero che passa! Bueno. ok allora eh, come abbiamo visto con molta fatica con, cioè molta fatica abbastanza comunque siamo riusciti a prendere Latias e, e sono veramente contento non pensavo di riuscirci comunque è stata una grandissima avventura e, quindi per questa avventura è tutto vi ricordo di iscrivervi lasciare dei commenti Guardare i video fino alla fine perché ci possono essere dei, degli easter egg, delle informazioni su dei video prossimi. Quindi vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare del like, condividere. E per questo episodio è tutto. Un saluto Elettrizzante! Ciao! Questo è preso, il prossimo sarà Moltres. Sicuramente quindi.